a tutti benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Cavalier se non l'avete già fatto, è importante iscrivervi a questo canale e rimanere un bel like allora oggi vi faccio vedere come realizzo della vernice acrilica utilizzando il materiale che si può nuovamente comprare in ferramenta eh, altri, vi dico la verità altri su youtube hanno realizzato un video del genere però il materiale che loro hanno utilizzato per fare questo tipo di vernice eh, è difficilmente da trovare alla fine conviene comprare direttamente il colore agrilico Purtroppo costa pure, è un'alternativa che io non ve la posso permettere Invece qui vi garantisco che potete spendere davvero pochissimo E potete realizzare tutti i colori che volete voi in, uh, in quantità industriale Allora cosa ci serve? Della vernice a tempera la grigia a tempera potete trovare anche i bitoncini dai 5 litri che costano davvero poco ho visto che le ferramenti li vendono anche a 15 euro che non è importante la qualità ci serve giusto per diluire il colore. Uh, colla vinilica è importante che sia del tipo Binavid perché questa qui quando si va ad asciugare diventa trasparente e non incide sul cambiamento del colore. In questo caso come colorante faremo un esperimento. Ho preso questo qui in ferramenta che è il classico colorante per uh, la tempera che costa tra euro e 2 euro e li vendono in diversi colori. Qui ho preso un uh, marrone perché mi è stato chiesto di fare diversi colori, tra cui il marrone. Ho preso questo qua. E poi dei colori a tempera, nero, il marroncino e il giallo che nel caso mio li ho trovati, uh, espusi, li sposi e uh, no, li hanno venduti per un euro. O giù di lì, più o meno. Alla fine conviene più questo qua, che costa molto meno a condivarli. E dei contenitori per conservare la vernice che andremo a realizzare. Questi contenitori, infatti l'unica soluzione che io riuscito a trovare, è questi che ho utilizzati costano circa 50 centesimi. Li ho comprati da eh, quei negozi che vendono dei lessivi. In farmacia non costerebbe 50 centesimi, costa molto di più. Uh, anche i rivolzi da l'Italia, no, penso che lo la scuola Quindi andiamo avanti e vediamo come prepararlo Cominciamo prima dalla uh, tempera Ok, allora questi contenitori sono, uh, per fortuna nostra, sono anche già misurati Porto il misurino vicino Ok, mettiamolo qui per l'altro ci serve una quantità di circa 50 ml in questo caso è un po' cagliata, tanto è ben Mamma mia, il quaccio. Questo è troppo. Scusate, scusate, mettiamo Anzi, facciamo così, buttiamo dentro. perché mi sa che c'è dentro. Mettiamo dentro. Mettiamo mi sa che c'è troppa acqua assura. Ecco, prendiamo il bastoncino diamo un pochettino E non l'ho girato in termina, eh? Ok, riproviamo. 250 Ecco Toppo, toppo, toppo, toppo, toppo, toppo, toppo. Ok. Osano, oh, per piacere mi prendi un tovagliolo? Dentro il mio studio. Nel mio studio sul tavolo c'è il tovagliolo di... Uh... Mi sto... un attimo che ho perduto valore questo, questo qui lo chiudiamo vediamo se bici ancora lancia ok Adesso aggiungiamo il colore, quindi questo qui bastano alcune gocce, ok e giriamo, quindi non otteniamo un colore secondo i nostri, no, secondo i nostri gusti. diciamo che come barrone va bene ok chiudiamo adesso di qua invece aggiungiamo il nero questo qua lo buttiamo tutto dentro ok uscito qui, qui invece un giallo vediamo e vediamo che qui avversate tutto qui invece non ci serve un altro, un altro, un altro. Uh. ok, da quello che possiamo vedere riguardo la colorazione sembra che questo come prodotto sia molto più forte riesce a colorare meglio come contenuto rispetto alla tempera che ci vuole molto di più quindi alla fine costa molto più costa più utilizzare questo che non questo qui allora adesso come dobbiamo procedere con le quantità abbiamo detto abbiamo messo circa 50 ml di eh, tempera all'interno dei bicchieri dobbiamo aggiungerne 25 quindi eh, il 50% 25 di ml di minaville quindi prendiamo una siringa meno uh, me la dritta, quindi <coughs> scusate, è uh, sono 5, quindi uh, 5 siringhe, 1 mettiamo questo da parte allora, adesso mescolando con la colla sembrerà che il colore eh, vada eh, un po' a perdersi, invece questo è solo un effetto eh, momentaneo dovuto appunto al fatto che la colla è bianca, ma quando andrà eh, ad asciugarsi la colla riottenete di nuovo lo stesso effetto, lo, la stessa tonalità di colore che abbiamo scelto all'inizio. qua se vedete anche sulla stick si vivi che mantiene un bel colore lucido e omogeneo a questo punto non ci resta che ci ok mettiamo qui la parte e facciamo il solito Ecco qua, è fatto anche il grigio, che poi deve essere nero, è venuto il grigio, e passiamo al giallo, che poi ci è venuto una specie di giallo bagliarino. che tanto vi ricorda la crema. Adesso abbiamo i nostri eh, tre colori pronti da essere utilizzati eh, per le nostre eh, creazioni artistiche. Eh, vi lascio a voi una buona giornata, spero che questa quest idea vi possa essere utile e soprattutto vi possa eh, alleggerire un po' eh, dal gravo eh, delle spese eh, dei nostri hobby. <coughs> Quindi eh, vi garantisco che per fare una cosa del genere costa davvero pochissimo a parte il fatto che mi sono un po' sporcato e, e niente, non dimenticate di lasciare un like alla fine di questo video buona, buona giornata